Poppy viene dal Punjab in India, è cantante e compositore, ma per vivere lavora in campagna nelle serre in provincia di Foggia. Amadore, Giuchino e cioè, Di solito quanto pagano all'ora? 4,50 4,50€. Anche Bamba, che viene dal Ghana, è un musicista. Poppy e Bamba fanno parte di una band molto originale, l'orchestra dei Braccianti. Li abbiamo seguiti sul palco del Teatro di Cerignola durante le prove. Oh, oh, oh, A presentarli al mondo è l'associazione Terra Onlus, che lavora nei ghetti e lotta contro il caporalato per assicurare maggiori diritti ai braccianti. L'italiano Alessandro Nosenzo coordina questo gruppo internazionale, unito dall'amore per la musica popolare. Tarantiera pizzica, tutti la musica folk, che, uh, quello mi amo e amo quello di più, perché è uguale, uguale a quello del mio paese. La musica come superpotere che arriva dove non arrivano tanti discorsi e che nei campi oggi come in passato dà il ritmo e dà il coraggio. Per liberare la tua anima, la tua testa, a quello che sei di musica, questo ti dà forte, forza per lavorare.